Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Io sono Bruno Magno e tra poco ci collegheremo con il nostro con un mio amico che si chiama Cristian CRISTIAN saluta! I, I can't see you! Ah, eccoci, eccoci, scusa! No, e... è perché so, sto facendo il tour di tutta la mappa ma non Allora, io. tu che metti, tu che metti? Allora, Italia, io metto Italia. E raga, il, il nostro compito è fare una spedizione in Antartide. Vedete siamo in Antartide Io, io sono Mi ero già finita 5 volte eh, bene, già... bello Quindi Dove sei tu che dobbiamo fare l'entra insieme? Sono qua, dietro adesso, saltando con un... Eccomi qua, eccomi Ah, ciao, benvenuti a tutti In questo nuovissimo video di Minecraft Di Roblox Io sono Bruno Magno E oggi siamo qui in un nuovissimo video Perché c'è una folla di spettatori che mi guarda eh, perché sono tutti felici di percisità. Va bene. Quindi entriamo all'interno. Dove devo andare? Allora, uno vostro. Prima prendi questa barretta energetica, che è utilissimo. Poi i razzi, prendi, ovviamente non negozio per Roblox. Come faccio a prendere la barretta energetica? Devo cliccare su questo tizio? Sì, devi cliccare sulla barretta energetica facile ok sì. cliccato sulla barretta energetica ora clicca sui raggi e prendi e ora vai addosso a scaduta e prendi la tuta guanta. e poi cosa prende... devo prendere quella questa tuta qua e qui per... per... ma non me la fa prendere devi addosso addosso. ah ok ora quell'altro la tuta eh, allora, all... Tenet da Spastigo e, <ride> e ora <poi andiamo. ride> E dove andiamo? Allora... Ok, guidami tu, ordi... guidami tu, dove dobbiamo andare? Te lo mostro subito, io ti porto la vittoria. Bene. Io tutte queste tende ho cioè, la. Cioè, posso entrare in tutte queste tende qua. Non no vado molto avanti. No, scherzo, basta che tu dici al gruppo del... dei creatori del gioco e ti puoi entrare in tutte le tende che vuoi. Allora ragazzi, io non sto in silenzio perché mi sto mangiando dei tarallucci, dei, no, dei fiabili e sono molto buoni, piccanti Ah, non morire, eh! Qua c'è il danno da caduta Ah Quindi se caschi da una grande altezza, schiacchi sul colpo Vabbè, magari non sul colpo, non le colpo mm. Eh, sono molto piccanti, fatti da bassi di core Oddio, perché sto nuotando? No! Non sarei nell'acqua che ci muori! Sì, lo so, ho visto Dove sai tu? Sto qua, Bruce, sto sotto di te Sono da davanti eh, no. Sì, ok Ma c'è un modo per recuperare vita? Eh no, perfetti Sennò ti puoi prendere robux La pozione della vita è solo che io non ho robots, non spendo... Devo fare parkour. Oddio, stavo cadendo. Non cadere, ti prego, non morire, no. Allora, assistenti, mi puoi mettere in bocca un altro taraluccio? Io ho l'assistente al video, che è il mio fratello. <ride> ok, dai, forza. Andiamo, andiamo, ci sei? Ce le vuoi fare, dai, ce le faccio. No! <ride> ho detto ce l'è fatta <ride> <ride> devi salire devi salire io che avevo detto ce l'è fatta oh se ricaschi muori e eh, stavolta stavolta, stavolta muori e caschi, grandissimo ma è eh, bruno scusa mi ha insegnato un mio amico a giocare un altro mio amico sì ma dove sei dell'albania no io sono italiano oh no sono morto e eh, vabbè allora te. Ti... <ride> io ti aspetto vado un pochino avanti diciamo arrivo alla fine del gioco e poi ti aspetto no, vabbè sì, sono... vado avanti va, va, sa, ti aspetto ti sto aspettando Bro, come on, come on, bro, come on, come on. Allora, sto andando. No! Ho spiegato tutte le mie monete! Ah, oh. oh, non voglio morire! Dai, ce la puoi fare, Bruno! Bruno, mio, ce la puoi fare! Allora, due. No. Ecco, no, non ti sei messo la tuta, ci muori, eh, se non metti la tuta Oddio, tida. è vero, devo tornare indietro, sono fregato No, vabbè, ci no Ci sei un modo per tornare indietro? Eh, devi farti la camminata Eh, oddio, vabbè, a sto punto muoio e faccio prima No, no, anzi, puoi, puoi prenderla anche più avanti, puoi prenderla la tuta Non muori nel primo stage, subito. Capito? Io lo so, sto vedendo Sto andando a nuoto no mi pe sa che, che ci schiatti eh, lo so lo sto facendo apposta lo sto facendo apposta per schiattare così almeno va bene ok eccolo bruno è porco <ride> bruno povero morto bruno, è morto, bruno è morto. allora centro di spedizione andiamo entriamo dentro, allora mi devo prendere i razzetti che non servono ufficialmente a niente. No, invece servono se sono in pericolo. Ah, se sono in pericolo che faccio? Li devi lanciare. E ti, e ti vengono in aiuto? Se sono delle persone buone, sì. Ah. Altrimenti ti lasciano a morire. <ride> Male. Ma le radiotrasmettette radio funzionano veramente? Hai no, dormito? Che? Hai dormito? Ma come si fa a dormire? Non puoi dormire. Vai avanti e basta, non puoi dormire mica. Ah, va bene, si è sfigato. Mm. Sei a partito. Sì. Ottimo, io sto tornando indietro con te. fu Vai salta Bravo Vai ma Alessio Oddio Ho chiamato in tutti i modi possibili Raga sto Sto morendo Bruno sei tu questo? Sì sei sì. tu Sì Ma come fate no. a mettere la torcia? Eh vabbè Te lo spiego dopo Ora noi andiamo Basta che c'era uno di noi dai, forza, vieni Bruno. Sto arrivando. Magari non schiaffare. Non schiattare qui, ti prego, non morire. Dai, vieni. Ce la puoi fare. Sì, sto arrivando. Dai, ce la puoi fare. Andiamo, andiamo. ti puoi andare più veloce? No, è solo che io mi sono comprato tutte le monete per sbaglio. Ho sprecato per prendermi la velocità. Io sono no, o sono caduto. Ma <ride> cioè, non sono neanche, sai, non sono neanche. Perché non posso più salire? Eh, se ti piacerebbe salire... Com'è fatto? Eh, ho fatto perché sono un king io! E non mi arrendo! Ma come non è non Cos è so, cosa non l'hai fatto? Cos'è quel coso? Andiamo, non fare domande, dobbiamo continuare! Mm, ma ah, c'è un tizio che... La cosa rossa è il razzo quando la fili, quello che hai detto te! Ah, e non lo dobbiamo aiutare? Ah, no, non lo dobbiamo aiutare perché quello sta soltanto giocando, come faccio sempre io! Ah... No, sono morto! No, davvero! Non è vero, no. Quasi. Dai, ce la puoi fare! Dai, ti vedo, poverino, proprio Bruno. No, non dai, dai, dai, vai, vai, vai avanti, sa sali. <ride> dai, ce la puoi fare, grande! Dai, Bruno, devi andare avanti, là, dove sto io? Lancia Lo il sta. raggio. Lancia il raggio. Vedi quell'altra cosa rossa? Lo sa. L'altra cosa rossa, la vedi? Ah, sì, ok, ho visto Noi stiamo esatto. verazzi per le telecomunicazioni Esatto Ok, grazie a tu che c'è la lampadina No, no, no, no, non morire, non morire Aiuto Aiuto Vai, non vai Bruno No Sei vivo? Sì, al 19% Madonna, no, devi stare attentissimo Perché ora ti muori facile togli quella cosa che fai, sennò poi pensano di un no, quello non ti fa niente, tanto vale lo spiegarlo, dai qua non c'hanno nessuno, nessuna pietà quindi qua, se sei in pericolo, se non ci sta ricerca e salvataggio, sei fottuto proprio nel vero senso della parola però stanni al passo, Bruno. Sì, allora, secondo me devo controllare se stiamo registrando o no. Sì, ok, stiamo registrando. Eh, Assistenti, mi puoi portare una bottiglietta big... d'acqua? Una birra. <ride> <ride> no, <ride> no, sono morto. No, dunque. Non, non è vero, no. No, io, no, io quando dico che sono morto, significa che sono caduto. Ah, ok, perfetto. Allora sei io, non mi devo preoccupare. Però cerca di salire al passo, Bruno. dai. Perché se muori, dobbiamo ricominciare tutto da capo. E siamo fregati. E eh, vabbè, però, caschi, <ride> <'è>? <ride> oh, allora se però che caschi. Allora Grazie, ora se te me l'ha portato. Ok, solo che come cavolo faccio adesso? Sono fregato per sempre. No, sali, sali qua. Sali. Ecco, di c'è di razzo. Sì, eh, vai, sali, ignorante! Ma non mi fa salire. Devi tornare indietro. Eh, uffa, non mi fa salire. No, vabbè. No. No, dai. Sali! Perché non mi fa salire sto coso? Ma è stupido! Non mi fa salire. cosa la puoi fare? Dai, ah no, ecco. Ah, ti mostro la strada, vieni. Sto arrivando. Cerca di non morire perché c'è da quanta vita hai? Un per cento No vabbè sono, <ride> sono sfigato Non cascare eh, adesso la minima cosa è ci muori sul corpo Dai, la vuoi fare Dove sei? Dove sei? Qua Ah ecco, scusa, non ti avevo visto Vai, ce la puoi fare, concentro, concentrato, devi stare, dai, concentrato Dai, Biano. salta qua, salta qua Io fu! Eh, vai! Dai, dai. Eh. Guarda qua, dai, ce la puoi fare, dai, dai, ce la puoi fare, Bruno, ti faccio pure luce, dai Ecco, dai, dai, Bruno, dai, dai No! No! Raga, no! ma... No, no! no! vabbè No! Non ci credo, mm. oh no. Oh, questo è un problema. Sei, sei stato fare dito. Sei fallito con me. Oh, hey a bro... I don't know. Eh hey no, dai, up no. Oddio. No, vabbè, non ci vedo più con io. Te oh. mm. l'ho bannato dalla mappa. Che? Te l'ho bannato dalla mappa. Perché te hanno bannato dalla mappa? Non lo so, Non ho fatto uscire vabbè allora esco pure io usciamo andiamo a <ride> un'altra mappa che questa non riesce a farla <ride> vabbè raga <ride> ma questa qua allora possiamo dirla a tutti gli studiosi questa qua è la seconda mappa che facciamo noi cioè oggi è la seconda mappa che registriamo però questo video lo pubblichiamo perché voglio, voglio far vedere il mio fallimento no, mi sembra logico adesso entro su questa qua allora guarda questa Vai. qua ancora Raga, ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao, ciao.